Ciao e benvenuti in un nuovo video! Allora, torniamo a parlare di Look Fantastic, ebbene sì, perché dopo aver detto l'altra volta che le box sono belle, sì, ma alcune non sono complete e poi sinceramente quella da ehm, 2018 se non sbaglio avrei evitato anche di aprirla hanno pensato di mandarmi un'edizione limitata che hanno fatto per il mese di luglio 2021, ed effettivamente io non l'ho aperta ancora, non l'ho aperto, sono tirato fuori. Effettivamente, guardandola così, dico: è particolare, è carina, è diversa dalle solite box. Vediamo se merita. Dopo di questa, mi hanno dato l'ultimatum, quindi c'è da decidere se fare la collaborazione con le Beauty Box oppure no. Quindi vediamo come si comporta. Questo, intanto, a ah, edizione di andiamo ad aprirla carinissima ok sicuramente le scatole sono tutte riutilizzabili anche questo è riutilizzabile allora adesso non ci spoileriamo il tutto ma è carina allora mettiamola qua sotto no. mostro un po' così ok Dunque, andiamo a vedere, parto col primo di sopra, così. Allora, questa è Mine Tan Body Skin, idratante con gradual glue, illuminazione graduale, cucumber, idratante, face and body tan mist, idrata o, o abbronzante? È una crema da spruzzare, idratante, con un graduale glove, dice, però tan, quindi non si capisce se è idratante o... De... Ok... Con, eh, un zero fake tang, ok, è leggermente eh, abbronzante. Quindi ci sta, consideriamo che è luglio. Poi andiamo avanti. E le Miss Super Food Glow Primer Idratante che non mi piace perché i primer idratanti non mi servono, però è sigillato. E poi le Miss, allora andiamo sarà buona, sarà sicuramente buona eh, ma Elemis è, è, è valida come marca ve l'ho già detto tante volte è valido come marchio ma lo trovo costoso quando è pari con altri quando, ecco andiamo avanti con le Grow Uh, questa volta non è il balsamo doccia di questo marchio che però è buono ma intelligent air care defense anti inquinamento spray come utilizzare nella routine siero per le vaporizzare sui capelli eh, asciugati con la salvietta ed è sto traducendo eh, e mettere in posa come d'abitudine ok quindi per beh, anti inquinamento ci sta sempre non ha profumo adesso la apriamo di qua è un profumo un po' forte ma quasi un profumo maschile però ci sta scusate forse non ve l'ho neanche mostrato eccoci qui e adesso vedo altre cose ma prima prendiamo questa particolare star skin vip eccola qua è una maschera 7 secondi 7 in 1 no 7 secondi forse no 7 in 1 miracle skin è un pad questo non l'avevo mai visti un pad da mettere sulle dita ed è 7 secondi sì. si massaggia per 7 secondi sul viso ed dovrebbe fare miracoli massaggio e sfoglia tonifica poi ha l'idratante serum, maschera e make up primer tutto si sì. 7 secondi ed è applicare il trucco questa è particolare mai vista mai mai vista curiosa di provarla ecco questi sono i che mi piacciono i prodotti che non ho mai visto e che sarei anche incuriosita a provarli oppure che ci possono piacere ecco in questo caso si sì, ci sta vedo due prodotti uno che è sfodolatamente un un campione allora è il La Masca 2 ml Liquid Eyeliner OMG e allora andiamo a provarlo subito. Ah, è, è chiuso, ma l'illuminante lo apro. Non guardate. Non credo che toglierò questa parte perché, ammettete, la fate così anche voi. È bellissimo, è bellissimo. Wow! Wow, ecco, questi sono i prodotti che dico, oh, finalmente, finalmente, cioè poi pensatelo in estate. Bello, bello, bello. E ultimo, un rossetto di Revlon, che andiamo ad aprire. Ok, il colore è... rose anche okay, rosso vino ed effettivamente ma è un full size andiamo a vedere sapete che è bello ha un finish cremoso e lucido però è bello ecco ho oh là una box che finalmente posso dire mi piace adesso andiamo a vedere quello che ok. Ok, ok, mm, niente di ah. ah. Stavo guardando tra le novità che mandavo, vedevano loro, ed è: ciao te, sia te, è un ottimo brand. Allora, questa qui, non so come si pronuncia, ma ne parlano bene. Omoro Rovixa, va bene. E poi c'è la Look Fantastic per Revolution Limited Edition, che però è de, eh, usciva ad agosto 2021. Buono anche il fatto che ci sia Revolution. E eh, va bene. Allora, questa è una box che a mio avviso mi può piacere. Consideriamo luglio, quindi estate, un rossetto full size. Una maschera per il viso che vi dico, è da provare, questa mi incuriosisce, un illuminante bello, bello assolutamente. Elemis c'è sempre, ma non mi piace. Questo che mi incuriosisce, anche solo dire mi incuriosisce e lo provo perché mi incuriosisce davvero. E l'ultimo è de, il defense per, per i capelli che comunque ci sta sempre. Ecco. In questo caso, ma cos'è il profumo? Sento un profumo ma non capisco. In questo caso avrei da dire, è una bella box. Sono tutte mini size, certo, tranne il rossetto che è full size. Vedevo qua è totalmente piccolo, ma ne basta davvero una goccia. Ci sta. E in questo caso mi piace. Non sono sempre più indecisa, perché... Non, poi non voglio fare una collaborazione in cui ve ne parlo male perché non è, non, è, non è corretto né per voi né per loro alcune box sono belle altre sono dei veri flop quindi resta il mistero e lo deciderete voi e mi direte voi il finale io smetto di parlare perché le luci mi stanno abbandonando e come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao